Perché lì davanti c'è un lion? Sono spawnato qui in questo bunker molto particolare E qua abbiamo un letto Una sorta di luce che se spegniamo ovviamente si spegne Se accendiamo si accende Un letto molto utile per il respawn E... Una cassa con un bel po' di oggetti vedo per iniziare anche perché questo sarà un mondo molto complicato Ci sono 64 torce, un bel po' di cibo anche che ovviamente metto qua Dopodiché io comunque non vorrei dire ma questa roba qua mi sembra una sorta di croce Cioè magari posso essere un po' paranoico e eh, potrebbe essere che io sia paranoico ma non voglio sembrare paranoico Cioè nel senso vediamo un attimo perché io di solito nella mia mh, quotidianità sono paranoico quindi magari non lo so Posso anche evitare di, di sconcertarmi in questo momento Posso stare tranquillo Infatti adesso però Prima di sconcertarmi per le cose strane che succederanno Perché sì, penso proprio che succederanno cose strane Perché ho inserito delle mod Ma delle mod, raga, che porca puzzarda Veramente ne succederanno di ogni colore E tipologia, fenomenologia di tutte le cose Cioè veramente tante cose succederanno E dobbiamo sopravvivere fuori All'interno di questa, mi sembra, notte E mi sembra anche perenne, ovviamente Perenne notte E... Come facciamo a ricordarci il posto? Dobbiamo ricordarci chiaramente questo posto super importante Che senza di esso chiaramente non è che possiamo sopravvivere molto Ovviamente dobbiamo praticamente camminare in giro e... Guardate lì qua lontano, praticamente sembrano delle cose tipo delle montagne Delle montagne molto frastagliate quasi Sembra effettivamente un posto desertico, totalmente desertico Una landa di nulla, di... sembra... Una sorta di totale landa Con una quieta disperazione In fondo E quelli Cosa caspita sono quelle robe Ma sono tipo dei, dei, dei zombie orribili Ma che caspita sono No no no no, Allora mettiamoci prima di tutto Delle torce ne, nella mano Ma che eh, Che schifo Che versi fanno Che brutti Oh mio dio Sono orribili Mi fanno vomitare fra, Quasi Per fortuna ho fatto anche un advancement Sembrano effettivamente Tipo dei mostri normali Quelli ovviamente sono creeper normalissimi però, questi zombie qua, molto particolari. No, lo so, non erano zombie normali di Minecraft. No, cioè, si, si è visto, a parte che lì c'è uno scheletro e ovviamente non possiamo andare avanti così. Cioè, nel senso, dobbiamo anche andare a prendere, tipo, delle cose in miniera, ovviamente. Infatti, io qua vedo una miniera e ovviamente dobbiamo anche guardarci dietro, perché ci sono le fiamme. Ci sono anche, tipo, altri, ovviamente altri creeper, altri zombie. C'è un sacco di cose, quindi dobbiamo... Porca miseria, dobbiamo stare appunto attenti, come ben vedete, perché qua, se no... Moriamo male Però qua tranquilli Mi sembra che ci sia, eh, che ci sia una sorta di caverna Quindi... Questa cosa è perfetta, metto un sacco di torce Questa serie è più buia del solito, eh Come ben potete vedere, perché Ovviamente, mh, una serie horror Come questa, deve per forza avere Una sorta di Tutta quanta ambientazione buia, paurosa E a me piace molto questo, questo genere di cose Spero che piacciano anche a voi, ovviamente Me lo auguro, io mi allontano perché magari c'è lo scheletro Che mi vuole far fuori, ovviamente Quindi adesso mi crafto un po' di oggetti Basici, praticamente Per poter iniziare l'avventura horror E la sopravvivenza horror, perché noi Dobbiamo sopravvivere all'interno di questo mondo Dobbiamo anche ingegnarci a fare tutte le cose Le strutture più straordinarie che ci sono ragazzi Cioè nel senso Veramente dobbiamo inventarci di ogni cosa Veramente ma proprio tantissime cose Tipo strutture, basi Che potranno difenderci da questi mostri malvagi Perché sì ce ne saranno di mostri malvagi Ci saranno un sacco di difficoltà in questa serie E infatti ho oh, Ok sto sentendo Ho sentito una strana cosa ho sentito effettivamente una strana cosa, non so cosa fosse, ma sono sicuro di aver sentito una cosa, su questo ne sono certo. Non so davvero cosa fosse, questo non, non ne ho la più pallida idea, sembrava quasi una sorta di, di urlo qua, non, non, non ho capito bene. Quindi, adesso mi faccio l'upgrade, mi faccio il piccone in pietra, una spa, no, la spada ce l'avevamo già, quindi perfetto. E adesso posso andare a prendere anche questo ferro che è perfetto, così almeno... Possiamo riuscire a fare qualcosa di decente Magari potremmo anche effettivamente riuscire a sopravvivere Perché Minecraft così è davvero complicato Cioè sembra una cavolata Ma no è veramente complicato così Perché infatti ci sono questi mostri che fanno versi orribili E, e sono veramente Situazioni veramente tremende Poi questo minerale che caspita non sembra un minerale nor normale Infatti secondo me se vado a scavarlo A parte che non mi dà niente perché ho il piccone in pietra Infatti secondo me per poterlo vedere Vedremo un attimo Cosa do dobbiamo avere? Secondo me dobbiamo avere per forza il piccone in ferro Infatti io direi adesso di andare a prendere la crafting table e poi di ritornare un attimo nel nostro bunker per fare la postazione all'interno tipo con le fornacce con tutte le cose Quindi dobbiamo ritornare e ho un botto di paura perché non so che cosa potrebbe aspettarci qua fuori Potrebbe effettivamente aspettarci di tutto eh Tipo ok mostri normali ok ce ne sono Io so anche che ci sono tipo i whipping angel che, angel, che sono tipo degli angeli della morte che ci inseguono se tipo non li guardiamo mi pare Oh raga, ma che caspita, ma che. Guarda, questi zombie sono questi i zombie non normali. Sentite che versi che fanno. Fanno dei versi orribili. È proprio come se fo ci fosse stata una sorta di apocalisse zombie. Eh, e ci fossero appunto questi mostri tremendi. E non solo, ovviamente. Cos'è sta roba? È tipo una sorta di. Di, di costruzione di, di blocchi a casa ma ma, ma ma non è normale scusate un attimo sto balbettando ma perché non è normale questa cosa cioè chi è stato a costruirlo di certo non sono stato io in questo momento cioè questo ne sono abbastanza certo eh però urlate troppo amici cioè mh, scusate un attimo andate via dov'era ecco lo sapevo raga io mi perdo facilmente dove caspita è finito quel posto la mannaggia quello là con le torce il bunker no perché ovviamente senza che noi andiamo al bunker cioè, insomma, si, sì, potremmo fare una base, però, insomma, il bunker sarebbe più protetto, no? Cioè, ovviamente, è per quello che c'era il bunker. Ok, ce l'ho, forse ho capito dove dove, dove, dove andare. Mi sa, da questa parte, da dove c'erano quelle strane strutture di pietra, da quei blocchi lì, magari potrebbero esserci lì le torce, mi sembra che ci fossero lì. Anche se io non vedo niente nel raggio di miglia di distanza, non vedo assolutamente niente, quindi... Non vorrei che ci fossimo persi... Ok, nei commenti, per favore, scrivetemi nei commenti appunto come possiamo tornare indietro. Se voi sapete come potremmo tornare indietro, perché se avete dei, appunto dei consigli, io li leggo volentieri, ragazzi. E fate anche ovviamente i vostri pronostici, cercate di capire perché ci sono tutte queste strane creature non normali, perché veramente...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 che in realtà non significa niente il buco temporaneo Perché qua vi ricordo che è perennemente notte Perennemente Ma tipo sempre notte Sempre notte non, Anche se mi metto a dormire Non c'è possibilità di, di scampare dalla notte Quindi adesso per ora cerco di, di, di sviare i zombie Poi magari vado a casa Ok come vedete sono riuscito ad arrivare a casa Per fortuna E qua ho fatto una bellissima postazione Con um, insomma una fornace Una crafting table Una... una una cesta che c'era anche da prima in realtà E poi ovviamente il letto Che sempre ovviamente ci ricordiamo di Dormire e di settare lo sponsor no? Altrimenti non funziona eh. Mi raccomando Ok perfetto Grazie comunque a quelli che avevano scritto del um, Insomma di, di ritornare su come si ritornava a casa Io direi di tornare invece Ad andare in una direzione e a cercare di sopravvivere durante la notte perché dobbiamo scoprire i segreti che ci sono in questo mondo Tipo c'è ovviamente un sacco di scheletroni Un sacco ovviamente quelli non li voglio affrontare perché sono super complicati E non c'ho minimamente Perché ho visto cose strane, sap sapete? E ho visto cose troppo strane tipo Eh c'è un mignolino lì, c'è un mignolino vabbè insomma Quel che caspita è, non lo so nemmeno io Aspetta, no, no, no, fermi un attimo, fermi. io ho visto qualcosa qua, adesso io sono veramente sconcertato, io non voglio, non è, non è quello che ho visto, ma perché lì davanti c'è un lion enorme? Allora, questa cosa è molto strana da dire, effettivamente, è... Mi pare ovvio che quello non sia il vero Lion VGF, perché Lion non è così grande, cioè, guarda, oh mio Dio, ma che caspita, ma perché Mi sta, no, no, raga, perché mi sta Perché mi sta picchiando, no, no, no, mi sta facendo malissimo Mi sta facendo malissimo, cioè mi ammazza Ok, non è normale, non è Ci rendiamo conto che non è una cosa normale da trovare In un mondo maledetto Cioè ho capito che è un mondo maledetto, quindi Questo mondo deve prendere tutte le cose Che riesce, ma non è normale allo stesso Tempo, e non è nemmeno normale che ci sia una Flotta di bambini zombie che cercano Fino di uccidermi Manco questa cosa è tanto normale Ma ci sto cercando di passare sopra Perché c'è un lion gigante Che, insomma, è, è una cosa totalmente Che non mi sarei mai aspettato di vedere In tutta la mia vita No, no, no, stai scherzando Stai scherzando stai, st Dai, smettila Torce di schifose, bastiglie, No, no, no Via, via, via, via, via No, raga, raga, raga, raga Ma stiamo scherzando Stiamo, stiamo letteralmente scherzando Qua non è normale No, No, no, no, no, no, no. No, no, no. Per favore, no, no, no, no, no. Allora, sono morto, sono morto. Per fortuna che avevamo messo il cavolo di spawn colletto. Per fortuna. Allora, dobbiamo, dobbiamo ritornare al punto dell'avvistamento del lion, perché qua, cioè, allora, allora, è stranissimo da dire, raga, e chiedo scusa anche al, diciamo, vero lion, cioè, spero che non sia offensivo questa cosa, ma non credo. E è ancora lui, allora, praticamente, questa, cioè, è tipo una sorta di mh, creatura gigante, no? Però, cioè, ovviamente con la skin di lion, ovviamente non è lion, raga, cioè, non penso che lion entri nel mio mondo, poi cosa ci fa? È 20 volte più grande, non è no no no il creeper però esplode mi esplode e poi anche cioè lion comunque fa un sacco di danno ma poco tantissimo cioè non è normale poi lo chiamo lion ovviamente perché è, insomma è quel che però insomma non è, non è il vero lion ovviamente ricordo sempre cioè dico oh mio dio è difficile ok questo video sta diventando super complicato da fare però insomma cioè adesso um, di certo questo coso non riesco ad, ad, ad ucciderlo cioè ok mi picchia e poi non voglio nemmeno ucciderlo Cioè. ma perché non ha le braccia sto coso Ok, non voglio sapere, non voglio sapere niente di ciò che sta succedendo Non, non sta succedendo niente, in realtà io sto sognando solamente tutto questo E non è reale, E tutto questo non è reale Non c'è una strega che mi sta inseguendo E non c'è un lion enorme nel mio mondo Che ovviamente fa, cioè, un lion non vero, ripeto Cioè, non credo proprio sia vero Poi dopo non lo so, ma non credo proprio E, e, e quindi, uh, niente, indagheremo meglio nei prossimi episodi per capire eh, la storia del Lion nel mondo maledetto Di Dunis. che questa cosa non sto Cercando di Sto cercando di capirla ma non si Capisce un caspita di niente ah! Porca miseria che, mi sono spaventato Raga eh, vabbè comunque eh, Ricordatevi però di lasciare like o Iscrivetevi al canale oppure insomma Attivate la campanellina fate un po' quel che volete E noi ci vediamo al prossimo video E ricordo che questo non penso Proprio sia il vero lion